Abbiamo messo in atto un costruzionismo senza precedenti, battaglia senza precedenti perché c'è una situazione emergenziale. Io ho posto due temi sul tavolo. Uno, Chiedo al Regione Abruzzo di fare un provvedimento straordinario per erogare contributi a famiglie e piccole imprese per contrastare il caro bollette. Bene, mi si dice no, mi si dice no. A seconda cosa che ho messo sul tavolo è quella di eh, eh, ricevere le dimissioni dall'assessore Liris che è diventato eh, un senatore e continua ancora a stare a sedere sui banchi della Regione Abruzzo. Ecco, su queste due cose ho presentato tutta una serie di emendamenti per All right tesi a far, eh, eh, dare risposte positive da parte della maggioranza, la maggioranza mi dice no, non vuole appunto procedere con queste cose. Io ho fatto emendamenti, continuiamo a fare un grande ostruzionismo in commissione, stiamo costretti a bloccare i lavori perché si stanno approvando norme che nulla dicono verso queste emergenze e priorità degli abruzzesi. Si continuano ad approvare norme per finanziare musei, per finanziare quando non sono priorità rispetto a quello che andrebbe realmente fatto contribuire fattivamente e dare risorse a imprese e famiglie che non ce la fanno più, ci sono centinaia, migliaia di imprese partite IVA che stanno chiudendo, centinaia, migliaia, decine di migliaia di famiglie che non ce la fanno più arrivare alla prima settimana del mese. Ecco, siamo stati costretti e continuiamo a fare questa opposizione, è stato anche rimandato il Consiglio perché martedì bisognava fare il Consiglio, la maggioranza è bloccata, è incessata è in commissione, non riesce a mandare avanti quei provvedimenti che secondo noi non sono necessari e non sono prioritari e si sta rinviando il Consiglio. Ma diciamola tutta, la maggioranza si sta occupando di altro, di poltrone, perché in questi giorni avete seguito il dibattito, quindi si parla di nuove nomine, nuove poltrone, di far entrare nuovi consiglieri regionali, quindi si aumentano, si vorrebbero aumentare le poltrone e si dimenticano i cittadini e i reali bisogni dei cittadini. Io non mollerò, continuerò a fare questo costruzionismo discutendo uno a uno gli emendamenti siamo disposti a stare qui anche sabato, domenica, lunedì, tutti i giorni, notte, giorno, fino a quando non accetteranno le sacrosante richieste per sollevare e risolvere i grandi problemi economici della nostra gente.